che possiamo iniziare con quello che è il tema principale del primo modulo e quindi di questo primo webinar, cioè cos'è l'open data. Prima di guardare l'open data abbiamo ritenuto opportuno provare a guardare quello che è l'ombrello più ampio sotto cui l'open data solitamente viene collegato, che è l'open government. Col termine open government solitamente si fa riferimento a un approccio eh, della pubblica amministrazione che è eh, aperto e trasparente, cioè l'idea che eh, una pubblica amministrazione in quanto soggetta allo Stato di diritto, in quanto rappresentazione del, delle esigenze collettive degli utenti e quindi dei cittadini che fra l'altro la, la finanziano anche, dovrebbe avere un approccio eh, ai problemi, un approccio al proprio modo di procedere aperto trasparente e non solo anche dialogato. Significa che eh, soggetti esterni possono eh, collaborare con la pubblica amministrazione attraverso modalità che vedremo meglio insieme e, e comprendere quelle che sono e, e aiutare nella risoluzione dei problemi, dei problemi comuni, dare una mano dall'esterno, eh, soprattutto e qui parliamo più in termini di trasparenza della cosiddetta casa di vetro l'open government prevede che i cittadini, tutte le persone che sono all'esterno della pubblica amministrazione possono esercitare un controllo pubblico sul suo operato un controllo pubblico necessariamente non può che partire dalla trasparenza dall'esposizione, da, dalla condivisione delle informazioni peraltro è notizia recente, sono di qualche giorno fa che in Italia è stato approvato un provvedimento normativo che si chiama FOIA che si rifà al più famoso Freedom of Information Act approvato inizialmente in Finlandia e poi più o meno um, diffuso come strumento normativo in uh, molti paesi anglosassoni e prevede appunto un, con, la possibilità che cittadini e imprese esercitino un controllo pubblico e puntuale sulla pubblica amministrazione, quindi, uh, quindi la, la strada anche in, in, in, intrapresa dal governo italiano, dal legislatore italiano sembra, essere, sembra proprio andare in questa direzione, quindi può essere una una, un buon punto di partenza per ragionare insieme su come nuovi, queste novità normative <coughs> possano anche essere risolte, possono essere acquisite all'interno della pubblica amministrazione guardando al paradigma del governo Difficilmente staremmo parlando oggi di governo aperto, staremmo parlando di open government, di open data all'interno della pubblica amministrazione se questa cosa non fosse iniziata in America qualche anno fa nel 2009 attraverso il primo governo Obama che ha lanciato quella che, quella che, che viene chiamata l'open government directive, che è una direttiva, una normativa americana che chiedeva alle pubbliche amministrazioni di adottare una serie di misure per uh, intraprendere una sorta di apertura rispetto ai soggetti esterni. È un punto di inizio importante perché per la prima volta una serie di uh, se volete, filosofie, metodologie, approcci che solitamente erano all'esterno e che non erano ancora diventate norma, quindi non erano diventate ancora parte del modo in cui la pubblica amministrazione approccia i problemi, con la direttiva Obama come dire, gli Stati Uniti hanno dimostrato che tutto questo si può fare, che è, possibile, che è possibile per la pubblica amministrazione interiorizzare questo modo di procedere, questo modo di lavorare e renderlo operativo. E, ci sono, se volete, insomma, da, avendo, dovendo dare delle, un primo approccio, una prima visione del governo aperto, ci sono tre colonne principali a cui il governo, aperto, su cui il governo aperto si poggia, cioè la trasparenza, l'accesso, la possibilità che i cittadini guardino quello che c'è all'interno della pubblica amministrazione, sulla base di un'informazione condivisa, aperta e accessibile a chiunque, la collaborazione, cioè significa che eh, la pubblica amministrazione deve prevedere dei momenti in cui di scambio di idee è e anche di um, divisi, suddivisione dei lavori, suddivisione dei compiti con i soggetti esterni e partecipazione, cioè chiedere all'esterno, ai cittadini che cosa ne pensano di quello che sta avvenendo all'interno della pubblica amministrazione, può essere estremamente utile e come vedremo ci sono tecniche anche molto interessanti, esempi molto interessanti di quello che è già successo. Um, la direttiva Obama si... Um, poggiava soprattutto su delle idee venute a questo tizio che si chiama Tim O'Reilly, che vedete in questa foto, che un po' di, un po di tempo prima che Obama arrivasse alla, alla, alla definizione della sua direttiva aveva pubblicato un paper estremamente interessante che l'altro si trova in giro molto facile da reperire su internet che si chiama Government as a Platform, in cui partendo da una serie di considerazioni fatte nello sviluppo del software open source provava a ragionare su quelle che sono le lezioni apprese dalle comunità di sviluppo molto grandi, molto diffuse, molto orientate all'obiettivo come sono appunto le comunità open source e provava a rendere uh, questi principi, queste lezioni comprese attraverso l'osservazione di questo fenomeno applicandolo alla pubblica amministrazione. È estremamente interessante, non lo approfondiremo perché comunque nell'oretta di oggi non ce lo faremo, però è un buon punto di partenza per cercare di capire quali sono i principi che hanno ispirato questo genere di rinnovamenti forme e quali sono le direttive le, le filosofie principali le metodologie principali a cui ci rifacciamo nel momento in cui parliamo di governo aperto e anche di open data uh, government as a platform è un concetto adesso se volete anche abbastanza diffuso soprattutto l'idea di open government è abbastanza diffusa a livello internazionale e ovviamente si basa su alcune regole condivise uh, le vedremo meglio insieme soprattutto parlando quello che riguarda il pezzo sull'open government, eh, sul pezzo sull'open data, però anche partecipazione e anche accountability che tra l'altro il corso di partecipazione eh, già esiste ed è credo sia stato erogato ehm, qualche mese fa sempre all'interno del progetto per Se non ho capito male, ma chiedo a Laura di confortarmi su questo, ci sarà anche una nuova edizione. E, e lì in quel corso approfondiamo l'altra parte rispetto al cappello dell'open government più dedicato alla, alla partecipazione. Qui resteremo un po' più sulle regole condivise rispetto al tema dei dati aperti. Um, questo schema ci aiuta molto a capire come queste tre braccia, come questi tre pilastri dell'open government dialogano e siano necessari l'uno all'altro all'interno della più ampia metodologia del governo aperto, cioè trasparenza, partecipazione e collaborazione funzionano se uh, sono integrate, se... Uh, gli utenti all'esterno della pubblica amministrazione possono guardare le cose attraverso uh, la lente della trasparenza, possono avere dei momenti di partecipazione in cui c'è uno scambio di idee e possono avere delle modalità di collaborazione con la pubblica amministrazione che uh, come dire, aiutino a risolvere problemi che, che fondamentalmente sono complessi e riguardano tutti. Um, per ragionare insieme su come la portata di queste idee, di queste metodologie, di queste norme in alcuni casi eh, sia stata eh, recepita anche a livello internazionale, vi racconto dell'Open Government Partnership, che è un'organizzazione internazionale ehm, che prevede appunto il, che i governi che ne aderiscono a una sorta di accordo multilaterale tra paesi diversi, eh, collaborino per rendere i principi dell'Open Government parte del proprio patrimonio. E, um, ci sono molti, molti paesi, tra cui l'Italia, che hanno già aderito a Open Government Partnership, questa mappa è aggiornata a qualche mese fa, credo che ci, ce ne siano giunti qualcun altro durante l'ultimo Open Government Forum, però vedete piano piano si sta allargando, quantomeno molte delle democrazie occidentali già hanno iniziato a entrare, quindi a, a collaborare con Open Government Partnership per rendere le direttive dell'Open Government eh, parte del proprio patrimonio nazionale, noi come governo italiano siamo al terzo. Piano Nazionale di Government al link che trovate qui in basso in questo slide che credo sia sì è attivo, potete arrivare al portale che si chiama Italia Open Government, dove trovate tutte le informazioni su Open Government Partnership in Italia e recentemente, credo prima, subito dopo l'estate, è stato approvato il terzo piano di government eh, che contiene una serie di eh, azioni che il governo italiano si impegna a perseguire nei prossimi anni, credo che siano 32 o 34 o qualcosa di simile, e riguardano appunto i, le, le, le tre eh, pilastri e l'open che dicevamo prima, cioè open data, trasparenza, partecipazione e collaborazione. Um, non voglio vendervela come una cosa buona a prescindere, nel senso che come qualunque uh, approccio della pubblica amministrazione ai problemi ovviamente crea dei chiaroscuri. Uh, molti dicono che l'open governance sia ad esempio l'opposizione principale eh, è questa, cioè dicono che l'open governance sia un modo per permettere a soggetti esterni di entrare nella pubblica amministrazione, e quindi di sviare quelli che sono gli obiettivi principali, di essere in qualche modo uh, troppo partigiana rispetto a una parte piuttosto che a un'altra. Uh, la polemica è abbastanza complessa, non lo approfondiamo, però volevo suggerirvi qualora come dire, dovesse interessarvi più alla polemica, cioè, la polemica secondo me è un buon modo. Per cercare di capire quelle, quelle che sono poi le, le, le, le, i principi più, più solidi e come vengono, uh, co come vengono demoliti da soggetti che sono all'esterno. Questo signore qui si chiama Vegeni Morozov, che è di origine um, bielorussa, è un sociologo soprattutto, ma è soprattutto un osservatore di di fenomeni simili all'open government, di, di, di quello che come dire, viene chiamata la filosofia della Silicon Valley, cioè questa forte partecipazione di aziende tecnologiche molto ricche, molto competenti, molto capaci nella vita di tutti i giorni anche attraverso la collaborazione con la pubblica amministrazione, l'offerta di servizi. Eh, lui è bravo secondo me, nel senso che magari non si può concordare con tutto quello che dice, però è molto bravo a isolare quelle che sono le, le, le parti più ambigue, e, e è un buon polemista, è uno che eh, a mio avviso sintetizza bene quelle che sono le posizioni principali rispetto al, alla metodo, alle metodologie legate all'open government, ve lo suggerisco come spunto qualora vogliate approfondire. Proviamo adesso a passare a quello che è il tema principale di questo corso, di questa giornata, cioè l'open data rispetto a un quadro più ampio che era quello dell'open government. Di cosa si tratta? Guardate, di fatto non è nulla di particolarmente complesso, la pubblica amministrazione da sempre raccoglie, conserva e continua ad alimentare delle basi dati che sono indispensabili alla pubblica amministrazione per fare il proprio lavoro, si tratta di riprendere alcune di queste, la maggior parte di queste basi dati e di renderle accessibili attraverso un linguaggio macchina, un foglio Excel, una tabella che renda più semplice la, la sua analisi, di base, cioè volendo proprio tagliarla con l'accetta, l'open data è questo informazioni accessibili, semplici da fruire, semplici da utilizzare, semplici da, da rielaborare anche all'esterno della pubblica amministrazione. Eh, qual è la, il principio base, qual è la, la, il modo in cui il ragionamento si sostiene? Eh, I cittadini finanziano le attività della pubblica amministrazione attraverso la loro erogazione fiscale perché la pubblica amministrazione realizzi dei servizi. Questi servizi in alcuni casi come obiettivo principale, in alcuni altri casi come obiettivi secondari, lo vedremo meglio più avanti, ehm, consentono di raccogliere dei dati che la pubblica amministrazione continua a conservare ed è giusto quindi che questi dati ritornino a, pubblica, a cittadini e aziende proprio perché da loro sono stati finanziati e quindi il valore aggiunto potrebbe essere molto alto, tra l'altro nel ritorno di queste informazioni ai cittadini e soprattutto alle imprese si può generare ulteriore valore, lo vedremo meglio più avanti il valore è um, duplice, volendo uh, sintetizzare in maniera estrema, da un lato c'è certamente un valore di trasparenza, un valore civico se volete, dall'altro c'è anche un valore economico, le informazioni sono preziose, e, um, soprattutto in questo momento, in questa epoca storica e, e quindi è giusto che queste informazioni in qualche modo rientrino e ritornino ai cittadini e imprese. Um, I dati sono se volete carburante di quella che è uh, l'attuale rivoluzione, nel senso che um, c'è una teoria economica che dice che le rivoluzioni industriali si siano, uh, siano state rese possibili dal carburante presente in quel particolare momento storico, nel senso che la prima rivoluzione industriale è stata possibile grazie alla forte è alla semplice capacità di ottenere carbone che poi ha generato eh, l'economia del, del vapore che ha sostenuto la prima rivoluzione industriale. Stessa cosa è avvenuta con la seconda rivoluzione industriale, in questo caso si trattava del petrolio, del petrolchimico, de, del, di un carburante semplice da, da, da accedere attraverso cui, cui si potevano sviluppare servizi, si poteva sviluppare forza lavoro e nel caso della terza rivoluzione industriale, quella che stiamo vivendo adesso, certamente... Il carburante principale sono i dati, se pensate a tutti i maggiori servizi online che utilizzate ogni giorno, Google, Facebook, Twitter, ehm, qualunque cosa vi dovesse venire in mente che fate attraverso il computer, che quindi arricchisce dei soggetti in particolare, ehm, è possibile attraverso la disponibilità di dati, è possibile attraverso la capacità di conservare questi dati e di renderli estremamente semplici nel momento in cui vogliamo generare dei servizi che proprio da questo carburante partono. Um, di quali dati parliamo per arrivare a questo punto visto che comunque la pubblica amministrazione colleziona un'infinita quantità di dati guardate dovendo rispondere così a braccio direi tutti cioè non c'è dato della pubblica amministrazione che non possa diventare open data non c'è dato della pubblica amministrazione che non possa avere un ulteriore che non possa generare un ulteriore valore anche all'esterno della stessa pubblica amministrazione, ovviamente con un paio di distingue importanti, innanzitutto c'è la questione centrale della privacy, cioè la, ovviamente la pubblica amministrazione non può mettere all'esterno dati personali dei propri utenti, eh, è una cosa talmente grossa che è quasi banale dirla, però eh, probabilmente dovendo fare un una prima introduzione è giusto rimarcare, così come ovviamente non possono essere messi all'esterno i dati che possano in qualche maniera ehm, rendere pericolosa la, la sicurezza nazionale, anche se su questo c'è una una sorta di novità, se volete importare un'apertura importante da parte del Pentagono degli Stati Uniti che eh, avanti credo abbia lanciato un portale interessante che si chiama eh, Data.mil data e sono i dati storici di tutte le battaglie, di tutti i teatri, gli scenari di guerra del, ehm, combattuti dal governo americano Uh, di qui fino a qualche anno fa credo che si fermi fino a prima del, de, della guerra del Vietnam, però anche qui l'idea del, del Pentagolo è di condividere queste informazioni perché possono essere preziose ad esempio per gli storici oppure possono essere preziosi per chi, uh, per le aziende che di mestiere in qualche modo uh, operano negli scenari di guerra, pensate ad emergency ad esempio, e avere quelle informazioni può essere una prima base su cui ragionare su, um, su eventuali uh, progetti del de sviluppare proprio in quelle aree. Tutto questo per dirvi che eh, i dati possono essere estremamente importanti nel momento in cui vengono messi fuori dalla pubblica amministrazione e quindi qualcun altro li può osservare. C'è un distinguo da fare, cioè non tutti i dati esposti dalla pubblica amministrazione su internet possono essere considerati, possono essere considerati open data, ma se volete l'open data è una sorta di di cui è un sottoinsieme dei dati pubblici. E per essere davvero considerati dati aperti è necessario che eh, questi dataset, questi agglomerati di dati, eh, debbano rispettare alcune regole principali, sono, in estrema sintesi sono tre e le vediamo una dopo l'altra. Innanzitutto i dati in formato aperto devono essere reperibili, significa che chiunque può arrivare a queste informazioni, a questi dataset, a questi insiemi di dati, Uh, attraverso una banalissima ricerca su Google, senza dover pagare nulla, senza dover fare nessuna registrazione, semplicemente cercandoli, imbattendosi e scaricandoli e quindi potendoli elaborare. Questa è la prima condizione sine qua non per, avere, per rendere un dato della pubblica amministrazione un dato aperto devono necessariamente avere un formato machine readable che significa che devono essere informazioni leggibili da un'applicazione informatica, faccio un esempio, se eh, realizzo una tabella con il mio computer e la stampo in pdf, immagine e la metto su internet, quella tabella è vero che è disponibile a chiunque, ma è assolutamente non riutilizzabile da nessuno, perché per guardare, per poter rimettere mano con l'informazione paradossalmente dovrei andarmene a ricopiare su un foglio Excel e ricreare la tabella che è già stata creata. L'open data prevede che queste informazioni vengano rese disponibili direttamente in formato tabellare, c'è una scala che vedremo meglio nei webinar successivi che ci aiuta a capire quali sono gli orientamenti per... <coughs> per per realizzare queste cose al meglio però è indispensabile che i dati siano in formato tabella, righe e colonne e che quindi siano leggibili facilmente da altre uh, applicazioni informatiche che quindi possono rielaborarle e creare servizi, creare nuovi punti di vista sulle informazioni che già esistono. Terza condizione indispensabile per rendere un dato della pubblica amministrazione un dato aperto è la licenza, la licenza in questa logica se volete è un contratto tra chi ha prodotto il dato, la pubblica amministrazione nel caso di open data e chi lo vuole riutilizzare che garantisce che il riutilizzatore su quei dati possa più o meno farci qualunque cosa ah, rispettando qualche vincolo, il vincolo solitamente è quello della citazione della fonte, cioè chiunque può utilizzare gli open data della pubblica amministrazione purché citi il fatto che quelle informazioni vengano da quella specifica pubblica amministrazione e chiunque può uh, sulla base di quelle informazioni generare anche nuovo valore, generare anche nuovo valore economico. Quindi, una delle clausole che nelle licenze aperte degli open data deve esserci, è la possibilità di eh, far riutilizzare a soggetti terzi quelle informazioni anche a fini commerciali. Ci sono delle licenze specifiche per rendere più semplice questo passaggio, è molto anche facile attribuire una licenza on data, lo vedremo meglio più avanti. In generale vi posso dire che la licenza in questo momento è la migliore, la più solida anche la più condivisa a livello internazionale per i dati della pubblica amministrazione, è la Creative Commons 4.0 CC BY. Eh, ve lo do come spunto, lo vedremo meglio nel, nel, più avanti, nei guardiani successivi. Um, ne approfitto per fare un ragionamento con voi rispetto all'apertura delle informazioni della pubblica amministrazione, che non riguarda soltanto i dati, cioè non, non, non, può, non deve necessariamente riguardare soltanto i dati, ma può essere esteso a tutte le informazioni che la pubblica amministrazione detiene. Questo movimento più in generale cade sotto il nome di open content, cioè di contenuto aperto, e prevede che la pubblica amministrazione, per la stessa ragione che abbiamo detto prima, proprio di open data, cioè per il fatto che comunque eh, quelle informazioni sono già state state finanziate dai cittadini e dalle imprese e quindi in qualche maniera devono, essere, devono ritornare, può essere esteso a qualunque informazione prodotta dalla pubblica amministrazione, che significa le news prodotte dal sito del governo, da tutti i siti della Pubblica Amministrazione a loro volta possono essere considerati contenuti aperti e quindi possono avere una licenza che, allo stesso modo dell'open data, ne consente il loro riutilizzo. Possono diventare fonte per altri eh, progetti, per, per altri soggetti che sono all'esterno della Pubblica Amministrazione. Quindi è giusto che, in qualche maniera, ricadano sotto il tema del, del, del, del, dei contenuti aperti e dell'open content. Le immagini. Proprio per estendere questa cosa a tutti il, i contenuti prodotti da pubblica amministrazione, le immagini scattate, ad esempio, eh, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, a loro volta dovrebbero avere una licenza aperta ma anche le immagini scattate al patrimonio ehm, archeologico, al patrimonio artistico italiano se scattate da fotografi finanziati, pagati dalla pubblica amministrazione magari per eh, i cataloghi, magari per iniziative di questo tipo a loro volta è giusto, sarebbe giusto che finissero su internet allo stesso modo dei dati con delle licenze aperte che ne consentono di riutilizzo anche ad altri i dati scientifici, qui c'è una polemica enorme che va avanti da anni sull'open data e l'open content applicato ai dati scientifici, alle ricerche finanziate dal, dalle università, alla ricerca pubblica, e, mh, che non sempre attecchido, nel senso ci sono um, enti importanti, ad esempio il, il CERN di Ginevra, uh, rilascia qua, la quasi totalità dei dati che, il, che riesce a catturare in maniera aperta e su internet, in quel caso parliamo di big data perché sono una quantità di informazioni... Eh no, terabyte di dati rilasciati in cadenza quasi mensile e, e quindi in quel caso uh, come dire, è un esempio virtuoso di uh, principio di open data e di open content applicato alla ricerca scientifica però sarebbe interessante se questa cosa venisse stesa anche alla totalità dei progetti finanziati dalla pubblica L amministrazione, come dire, è, è un termine di dibattito e vedremo se nei prossimi, uh, se nei prossimi anni questa cosa riesce ad tecchire un po' meglio. Per darvi un'idea di quanto questa cosa possa essere, essere rilevante, di quanto alcune amministrazioni lo stiano prendendo seriamente, mi rifaccio ancora una volta al governo degli Stati Uniti e sapete che Obama di qui a pochissimo, uh, credo tra una decina di giorni o forse meno, cederà il posto a Donald Trump, Obama sin dall'inizio della sua candidatura ha utilizzato moltissimo i social media, Twitter, Facebook, eh, Flickr, Youtube per eh, raccontare quello che sta succedendo all'interno del governo e quindi eh, generare un patrimonio informativo basato sui flussi informativi che vengono veicolati attraverso i canali social e eh, da, tra dieci giorni tutti i canali social, che sia Twitter o qualunque altro, eh, alimentati in questi otto anni dal governo Obama verranno azzerati, significa che il nuovo, tutti gli account ufficiali vengono riportati a zero in maniera tale da poter utilizz essere utilizzati dal nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America. Il patrimonio informativo generato in tutti questi anni verrà archiviato, in un sito specifico che si chiama Recovery, recovery.gov o qualcosa di simile, e questo per darvi un'idea di quanto uh, estesa, estesi possono essere i contenuti prodotti dalla pubblica amministrazione finanziati dalla pubblica amministrazione che possono trovare una ragione di trasparenza, ragione di uh, riutilizzo uh, anche dai soggetti esterni e quindi è prezioso continuare a conservare e continuare a archiviare anche attraverso modalità che uh, rendano più semplice la conservazione e la fruizione di, di queste informazioni. Um, è importante ragionare sul rapporto che esiste tra dati della pubblica amministrazione e soggetti esterni che li riutilizzano per farlo io vi racconto una storiella, vi assicuro ci vado molto rapido che avviene a Londra nel 1800, a metà dell'Ottocento il protagonista della storiella che vi sto per raccontare è questo signore qui, si chiama John Snow è un uh, epidemiologo, almeno verrà ricordato come epidemiologo all'epoca, è semplicemente un dottore, eh, che mh, uh, si trova a vivere a Londra durante la prima grande epidemia di colera. Um, si, la, considerate che l'impatto del colera a Londra è drammatico, la Londra della metà dell'Ottocento è quella che uh, potete immaginare tipo i romanzi di Dickens, quella di, di, di Jack lo squartatore a Watchle, cioè un posto uh, come dire, non esattamente pulito, non esattamente, molto distante da, da, dalla city di londinese che, che vediamo oggi. E, um, quindi ha condizioni igieniche tremende ed è molto facile che l'epidemia si diffondano in maniera molto rapida. Eh, in particolare il colera, nella metà dell'Ottocento, dell si diffonde in maniera estremamente rapida e le persone che il, il governo de, della città in quel tempo non ha la più pallida idea di come poterlo combattere, perché all'epoca ancora non è stato inventato il microscopio, ancora non sappiamo che il coli, la modalità con cui il colera si diffonde da una zona all'altra. Joe Snow fa un ragionamento rispetto al modo in cui l'epidemia si sta diffondendo all'interno del, della, della città di Londra, inizia a raccogliere dati, a mettere in fila dati e a ragionare su come la, la malattia si stia diffondendo su alcune aree e prova a fare una serie di ragionamenti su quelli che sono i veicoli che stanno portando la malattia da una parte all'altra. Per farlo, una volta che ha eh, come dire, messo su un'ipotetica mappa di Londra dell'Ottocento quelle che sono le zone più colpite dal colore Grazie fa un ragionamento rispetto a quelli che, sono, che possono essere il, i tratti comuni di queste zone e quindi si reca presso il suo comune, inizia a ragionare su quelle che sono sulle mappe catastali dell'epoca e confrontando le varie aree con una tecnica che oggi chiameremo la tecnica dei, lay, dei layer, che è quella banalmente che, che in due minuti solitamente facciamo su Google Map nel momento in cui decidiamo di, di metterci delle mappe tematiche sopra, prova a confrontare, soggetti, prova a confrontare percorsi Diversi, però a confrontare informazioni diverse tutte collocandole su mappa, riesce a comprendere come il, questa è una ricostruzione della sua mappa, come ci siano alcune zone che sono. Più che hanno un'incidenza di malattie di colera estremamente alta rispetto ad altre che ne hanno molta poca. Di qui eh, ragiona sul fatto che alcune vie idriche collegano queste zone con una forte incidenza e riesce più o meno senza avere, cioè, eh, a, a, a dimostrare per via empirica che è certamente l'acqua che diventa il veicolo per scambiare eh, attraverso cui la malattia si diffonde e quindi provando a chiudere alcune determinate corsi d'acqua, alcuni determinati impianti d'acqua, la malattia si può arrestare, si chiedeva presso il comune, racconta. Quelle che sono le sue considerazioni, le, le conclusioni a cui è arrivato, e di comune accordo con la municipalità, la municipalità di Londra dell'epoca spengono la rete, alcune particolari rete idriche chiedono ai cittadini di ehm, rifacillarsi ad altre. Di qui a 15-20 giorni o un mese eh, l'incidenza dell'epidemia dell di colera a Londra nel 1850 cala in maniera drastica. Quindi riescono a comprendere che effettivamente era quella la. Il, il veicolo che permetterà alla malattia di, di, di passare di, di zona in zona e quindi salvano un'enorme quantità di vite considerate che Jon Snow a Londra in questo momento è, cioè, è comunque per i londinesi una sorta di eroe nazionale un eroe cittadino che ha salvato la città tra l'altro anche un pub dedicato in una delle zone più centrali di Londra e, e secondo me questa storia ci dimostra bene quello che il modo in cui funzionano le informazioni della pubblica amministrazione lette anche attraverso l'esterno. Eh, mi piace raccontarla soprattutto perché, dal momento di una storia che avviene nel 1850, come dire, la tecnologia non c'entra niente, ci permette di isolare quello che è il principio, che è il motore che, permette, uh, che ha permesso a John Snow di salvare vite umane a Londra nel 1850. E secondo me l'open data adesso è uh, la storia di John Snow più o meno si può raccontare guardando a tre diversi aspetti che funzionavano nel 1850 e continuano a funzionare anche oggi, cioè la disponibilità dei dati che la pubblica amministrazione ha raccolto per norma, per legge, per uh, mission istituzionale e conserva nei propri archivi, nei propri file, sui propri siti web, la competenza di indominio esterna, nel senso che queste informazioni erano già a disposizione nel caso di John Snow della Municipalità di Londra, però non c'era nessuno all'interno che potesse leggerle perché non c'era nessun medico tra gli impiegati del catasto, mentre John Snow può guardare quelle informazioni con un occhio diverso proprio perché ha delle sue competenze di dominio, in questo caso scientifiche mediche e quindi le può osservare meglio e delle esigenze specifiche, nel caso del, dell'onore dell del 1850 era la peggiore, però vedremo che esigenze specifiche si può anche declinare in modi diversi. Tutto questo per dirvi che... Um, è Questo che ci interessa rispetto al tema dell'open data, ve lo dicevo nell'introduzione, non vogliamo fare nulla di specialistico, vogliamo semplicemente raccontarvi quali sono le dinamiche, com'è che funziona uh, il principio dell'open data applicato alla pubblica amministrazione e ai soggetti esterni. Che cosa è cambiato dal 1850 ad oggi? Un po' di cose, soprattutto il fatto. Uh, soprattutto le modalità con cui analizziamo, fruiamo, guardiamo, alimentiamo i dati, certamente il computer è una di queste e certamente internet è una delle più consistenti, non uh, è più necessario recarsi presso la municipalità di Londra per avere le mappe del catastrofe, ma basta guardare sul sito Open Data del comune di Londra e scaricare quelle stesse mappe però di base il principio è rimasto lo stesso. Uh, è importante ragionare non solo sulla disponibilità e l'accesso dei dati ma anche sulle modalità con cui questi dati vengono fruiti oggi, uh, fino a un po' di tempo fa, fino a prima del, dell'invenzione del computer fino a prima dell'utilizzo del computer da parte di tutti uh, sostanzialmente le informazioni erano scritte per essere lette da uomini, da macchine, da, da, da occhi umani e quindi venivano conservate sulla carta e, ed era perché fosse più semplice leggere, conservarle e leggere anche all'esterno questa cosa si è evoluta e cambiata oggi non utilizziamo più eh, la carta, non utilizziamo più il linguaggio visuale per leggere le informazioni ma abbiamo una sorta di eh, mediazione attraverso la macchina eh, provo a raccontarvelo in questo modo se vi faccio vedere questa pagina che vedete proiettata nella slide in questo momento non ci capiamo niente. cioè guardandola con occhio umano non, non si capisce praticamente nulla sono una serie di codici ma no, non, non ci dicono quasi niente se lasciamo che questa se questa pagina venga interpretata da un browser che ci facilita, da, da un programma specifico che ci facilita la lettura di questo codice, scopriamo che questa pagina è l'home page di Repubblica e vista in questo modo diventa estremamente più semplice essere letta per occhi umani, però la cosa che ci interessa è che alla base ci sono dei dati. Il meccanismo è più o meno quello che ho rappresentato in questa slide, cioè noi eh, attraverso il linguaggio naturale, attraverso il linguaggio umano, Uh, alimentiamo delle informazioni attraverso le macchine che sostanzialmente diventano dati, a loro volta i dati per essere letti vengono letti da, da persone diverse ovviamente rispetto a quelle che hanno prodotto quelle informazioni, ma sempre attraverso la mediazione delle macchine, quindi è giusto, è utile, diventa estremamente più vantaggioso. Liberare informazioni in formato dati piuttosto che in formato elaborazione, più o meno l'esempio che vi facevo prima col PDF e col file Excel. Nel momento in cui redigo uno studio approfondito su qualcosa che si basa su dei dati, nella logica dell'open data sono più preziose le informazioni in formato macchina, il file Excel, il file CSV, il file e colonna rispetto all'interpretazione che ne ho fatto in quel particolare studio, perché avere la disponibilità di quei dati un po' come nell'esempio di Just no, letti all'esterno, letti da qualcuno che ha delle competenze specifiche possono avere un'interpretazione diversa e quindi essere più vantaggiosi, più utili, alimentare il dibattito e rendere migliore l'informazione finale. Tutto questo eh, tendenzialmente viene chiamato, come, <coughs> viene, questa parte viene chiamata riuso dei dati, cioè la pubblica amministrazione espone le informazioni, come dicevamo prima, eh, sempre tenendo presente le tre regole, cioè la disponibilità, il linguaggio macchina e la licenza all'esterno della stessa pubblica amministrazione che l'ha ha prodotte, qualcuno con delle competenze di dominio specifiche si imbatte in queste informazioni utili per il, loro, per il proprio lavoro e quindi le riusa generano uh, genera nuovi riutilizzi di, di quelle informazioni già prodotte dalla pubblica amministrazione. Ci sono uh, centinaia di casi, migliaia di casi di riuso de dei dati della pubblica amministrazione per andarci con l'accetta per avere una prima uh, quadro iniziale Proviamo a fare una distinzione tra applicazioni che riusano dati e che eh, vengono fruite dagli utenti attraverso i desktop, applicazioni mobile attraverso gli smartphone e eh, studi eh, analitici che tengono i dati aperti della pubblica amministrazione come riferimento principale. Uh, questo è un tipico esempio di uh, riuso dei dati della pubblica amministrazione che ancora una volta, uh, che paradossalmente riutilizza molte delle informazioni già utilizzate da Johnson Snow all'epoca, si chiama Mappo Mental e consente di uh, indagare, guardare la città di Londra, gli spostamenti all'interno della città di Londra in termini temporali, attraverso una cosa che solitamente viene chiamata isocrona, nel senso che in città molto grandi, in città che hanno, in cui ci si sposta facilmente attraverso i mezzi pubblici, eh, la distanza tra un punto e un altro non può essere misurata in termini di chilometri ma è più giusto misurarla in termini di tempo nel senso che se io per spostarmi di qui a uh, 10 km più a sud di Roma per spostarmi devo usare la macchina, devo usare l'autobus, devo usare la metropolitana, la distanza percepita è sicuramente diversa dalla c distanza reale, se sono, in due, se, devo, se sono e devo andare in due punti che sono due fermate della metropolitana ci metto 5 minuti, se devo cambiare 4 autobus per coprire lo stesso percorso ci, ci metto un'ora e mezza, è più o meno questo il ragionamento fatto dalle persone che hanno realizzato questa applicazione che ripeto si chiama Pumenta e che permette di guardare, di, di comprendere come funziona la città di Londra attraverso i tempi di spostamento. Un esempio uh, simile e eh, anche un'applicazione estremamente interessante è stata sviluppata in Italia che più o meno parte da questo principio e si chiama Quolimi è una logica simile applicata alla città di Milano e l'applicazione utilizzando i dati in formato aperto esposti dal comune di Milano realizza una sorta di standard della qualità della vita delle singole zone della città, come funziona? Prende le mappe catastali, prende le mappe del trasporto pubblico per capire quali sono i punti più coperti, cioè prende una serie di informazioni, eh, le collega sulla mappa e soprattutto chiede all'utente quali sono le proprie esigenze, in maniera tale da eh, guidarlo attraverso la scelta di una zona che sia più conforme a quelle che sono le proprie, eh, le proprie esigenze. <coughs> Vi racconto un adeduto, cioè una considerazione curiosa rispetto a questa mappa, le persone che hanno sviluppato Colimi eh, vorrebbero estendere lo stesso Principio anche ovviamente ad altre città che espongono dati aperti. Una di queste città a cui stanno, su cui stanno lavorando è Firenze, che oltre a rendere disponibile tutte le informazioni di cui già, eh, con cui Culimi si alimenta a Milano espone anche un, una mappa molto dettagliata di quella che, di quella che è eh, la mappa arborea de, del, del comune di Firenze, cioè dove sono il, alcuni determinati tipi di piante, in quali posizioni si trovano e, e quindi le, le geolocalizza su mappa. Una delle uh, considerazioni fatte dalle persone che, che gestiscono il sito Colimi e nella loro applicazione Città di Firenze è che se ci fosse un utente che magari è allergico a un particolare tipo di pianta, questa applicazione potrebbe, facendo base su quel dato se ti parlavo adesso, del Comune di Firenze, aiutarli a scegliere una zona in cui vivono meglio anche rispetto alla propria allergia pi piuttosto che ad un'altra. Tutto questo per dirvi come come dire, Il riuso delle informazioni della pubblica amministrazione possa essere anche estremamente creativo e grazie alla capacità di uh, rappresentazione dei dati di alcuni sviluppatori particolarmente in gama, particolarmente dotati come in questo caso, i servizi per i cittadini possono diventare estremamente preziosi. Uh, questo è un termometro della criminalità e lo potete osservare lo potete utilizzare soprattutto nelle città americane, in particolare a Washington, e facendo base sulla mappa del crimine in città eh, esposta da, da alcune pubbliche amministrazioni americane, vi dà la temperatura di quel singolo luogo in cui vi trovate, ovviamente incrociando quelle informazioni col GPS del vostro cellulare. <coughs> Questa applicazione è molto carina, si chiama Donny Tet vi dice dove non mangiare, nel senso che facendo base sul dataset del corrispettivo new yorkese della ASL, vi dice dove il, sono stati fatti, in quali ristoranti newyorkesi sono stati fatti i controlli, quali ne sono usciti bene, quali ne sono usciti peggio, quali hanno ricevuto una multa, e inserendo il nome o geolocalizzando il ristorante dove volete andare a mangiare all'interno di questa applicazione, vi dice guardate qui è meglio se non ci vai, oppure guarda che un mese fa abbiamo fatto un controllo in questo ristorante, è andato tutto bene, sono brevissimi, sono puliti, gestiscono bene la roba, quindi mandoci pure tranquillamente. Ancora una volta per raccontarvi come da una serie di informazioni raccolte dalla pubblica amministrazione che non hanno l'obiettivo di esporre i dati, in questo caso l'obiettivo dell'azienda della, dell sanitaria minuorchese è quello di, di fare i controlli e di multare i i commercianti dei adempienti, però nel momento in cui quelle informazioni vengono messe all'esterno qualcuno le riprende, qualcuno ci crea un'applicazione e quindi generano un nuovo valore. Um, su alcune salto uh, può essere interessante ad esempio anche in termini di trasparenza, questa applicazione si chiama Where Does My Money Go, uh, prende i dati delle regolazioni fiscali dei cittadini inglesi e attraverso una grafica anche piuttosto accattivante Uh, permette a tutti i cittadini sulla base di un piccolo questionario che si è compilato all'inizio di capire come la propria relazione fiscale viene suddivisa in quel particolare momento e quindi ti dà un'idea di come quel governo sta utilizzando le tasse che paghi per darti dei servizi e anche in logica di trasparenza è estremamente utile, estremamente comoda. Google Map ad esempio è un grande riutilizzatore di dati informativi della pubblica amministrazione rilasciata in formato aperto, da un po' di tempo a questa parte Google Map consente anche di, um, di essere usato come trip planner, si dice in gergo, cioè come applicazione che permette agli utenti di indicare un posto dove, in cui si vuole andare e dà dei suggerimenti su, muover, su come muoversi all'interno della città utilizzando i mezzi pubblici. Ovviamente le informazioni sui mezzi pubblici che riutilizza Google Map sono quelle che la municipalità del trasporto pubblico della città che è stata osservata, ha reso disponibile in formato aperto e quindi Google attraverso una codifica particolare può ehm, andare a incamerare nei propri dataset e offrire un servizio informativo estremamente utile agli utenti che lo utilizzano. Um, <coughs> ci sono un sacco di altre applicazioni, magari le verranno meglio nel, webinar, nel prossimo webinar, dedicato appunto al riuso dei dati aperti. Eh, però credo sia importante, sia utile sin d'ora dirvi che una grossissima fetta di riuso dell'informazione pubblica viene fatta dalle grandi aziende di consulenza, ad esempio la Deloitte, ad esempio le grandi società di assicurazioni utilizzano moltissimo i dati aperti della pubblica amministrazione per talare al meglio quelle che sono le proprie considerazioni, ad esempio nel caso delle assicurazioni eh, il premio assicurativo, eh, di una città, la differenza tra il premio assicurativo di una città piuttosto che di un'altra è estremamente orientata dalla quantità di incidenti, dalle modalità di incidenti che avvengono, quelle informazioni sono dati aperti, in questo caso sono disponibili sui siti dell'ISTAT e, e diventano quindi essenziali per uh, le aziende assicurative per impostare un giusto premio, per, essere, per impostare un premio corrente dove tutto il calcolo in quel caso si basa sulla probabilità e quindi è indispensabile avere dati certi. In America uh, da un po' di tempo si parla non solo di dati aperti, ma anche di conoscenza aperta, cioè di come i dati possano diventare, uh, essere passati ai cittadini non solo come dati grezzi, ma anche come uh, conoscenza, come capacità di uh, leggere le informazioni. E' interessante il, questo post pubblicato sul sito della Casa Bianca da una persona messa particolarmente simpatica, si chiama DJ Patil, lo vedete in questa slide. Eh, in quel post eh, Patil, che è lo chief data officer del governo americano, cioè la persona incaricata dal governo di eh, rendere l'open data quanto più utile, quanto più organico, quanto più eh, di, di avere un reale ritorno in termini di ehm, economico certamente, ma anche in termini di giustizia civica, anche in termini di osservazione dei fenomeni. Eh, nel, qualche mese fa ha pubblicato, vi dicevo, sul uh, data store nazionale eh, del governo americano e anche sul sito della Casa Bianca un post in cui promuove un dataset che è quello dell'incidentalità nazionale del, degli Stati Uniti, cioè un dataset che dove è possibile trovare tutti gli incidenti che sono avvenuti nel 2005 nel, in tutti i singoli stati del, della federazione degli Stati Uniti d'America e, e ha pubblicato questo post che è davvero molto interessante in cui dice guardate noi come pubblica amministrazione ci siamo presi l'impegno di esporre queste informazioni e di farla nella maniera migliore possibile anche tecnicamente. Voi che siete all'esterno, voi grafici, voi sviluppatori, voi persone che avete delle competenze particolari rispetto a questo uh, particolare tema, uh, sappiate che eh, queste informazioni possono trovare un. Cioè noi vorremmo che ci aiutaste a leggerle, vorremmo che ci, qualcuno di voi, qualcuno che ha le competenze partendo da questo file ci dà una mano a capire come possiamo migliorare l'illuminazione, la sicurezza stradale la manutenzione delle strade insomma tutto quello che compete che, che gravita intorno al tema dell'incidentalità all'interno del, di, di un particolare stato e, e quindi ci desse del, delle indicazioni vedete prima in termini Ragionando sia in termini di collaborazione e di partecipazione, secondo i principi dell'open government che dicevamo prima, e eh, mi piace molto il modo in cui lui chiude questo, questo post dicendo: Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Ed è anche interessante se ci pensate: un, un governo come quello americano che chiede aiuto eh, ponendolo in maniera così diretta ai propri cittadini, alle proprie aziende, ai propri eh, sviluppatori. Eh, abbiamo bisogno del vostro aiuto perché eh, la data science, cioè la capacità di lettura di queste informazioni è uno sport di squadra, se la pubblica amministrazione non fa squadra con le persone che sono al di fuori della pubblica amministrazione i problemi diventano sempre più grossi, diventa sempre più difficile eh, riuscire a risolverli, invece se tutti osserviamo sulla base di un patrimonio informativo condiviso e semplice da, da ri, rimaneggiare proprio come mh, dice l'open data, Possiamo risolvere in tempo più breve, con risultati con esiti migliori, i problemi che riguardano tutti.